Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Il corso di Soteriologia inizia con alcune note previe, che dobbiamo considerare prima di cominciare a immergerci nei testi. Testi che devono, ecco il primo punto, fondarsi su un aspetto storico. E cioè, quando Gesù parlava di salvezza, quando Gesù, parlando a dei figli di Israele, Riferiva, si riferiva alla salvezza, la salvezza che egli avrebbe portato nella sua missione, nella sua persona e ultimo e non ultimo nella sua passione morte e risurrezione e ascensione al cielo a cosa faceva riferimento e soprattutto chi aveva in mente qual era l'humus, cosa pensavano gli ebrei dell'epoca per quanto riguarda la salvezza cosa significava salvezza gli ebrei all'epoca consideravano la salvezza da due punti di vista, salvezza materiale e la salvezza intesa quella che, noi, anche per noi cristiani, è quella del Olam Abba, quella del mondo futuro. Quindi la prima cosa che dovremo vedere è come consideravano la salvezza materiale, per chi doveva essere questa salvezza materiale, che cos'era questa salvezza materiale. Oggi, dopo duemila anni, cosa noi capiamo di quella salvezza materiale? o la confondiamo con la salvezza dell'olamaba. L'indagine necessariamente deve partire dalle sacre scritture, ma prima di poterle prendere in mano e collocarle, perché vanno collocate nello spazio e nel tempo nelle quali sono state pensate, redatte, dobbiamo vedere cosa dal punto di vista storico stavano vivendo gli ebrei all'epoca di Cristo. Solo così riusciamo a capire a cosa Gesù stesse veramente facendo riferimento col concetto di salvezza per il mondo latino, quando parliamo di salvezza e leggiamo l'Evangelo oggi, ma è stato così negli ultimi duemila anni, noi che abbiamo una cultura giuridica pensiamo la salvezza da una condanna a qualcosa, a una condanna a morte, a una condanna per esempio che potrebbe essere su di noi per non poter andare in cielo con Dio. Quindi l'aspetto giuridico, primo punto, l'aspetto giuridico. L'aspetto giuridico è qualcosa di importante, reale, ma non è l'unico aspetto che interessa l'uomo, che Gesù aveva in mente per l'uomo e che soprattutto gli ebrei di allora pensavano per l'uomo, per il pie israelita e anche per il pagano. Per esempio nel mondo orientale la salvezza di Cristo, ancorché salvezza giuridica, cioè la non imputazione del peccato e quindi la possibilità di avere un giudizio di grazia, e quindi tutto il concetto della grazia che ne segue, per gli orientali, per tutta la teologia d'Oriente, specialmente di lingua greca, il primo effetto della redenzione era, punto secondo, l'elevazione della natura umana, cioè la divinizzazione, la theiosis, Parlare di theiosis nel mondo latino oggi è, non dico inutile, ma francamente non capibile. Che cosa interessa all'uomo di legge, al latino, all'occidentale, sapere che la propria natura è stata elevata, sanata, deificata, santificata ed elevata per partecipazione alla natura divina? Francamente poco. E portare oggi un messaggio del genere potrebbe essere scambiato forse qualcosa di esotico, forse vicino anche all'aspetto, diciamo, teosofico e forse, perché no, anche New Ager. In realtà non è così. I padri della Chiesa vedevano come prima prioritaria idea di Cristo per la salvezza nel progetto trinitario dell'economia, proprio l'elevazione della natura umana, la santificazione della natura umana, la sanificazione della natura umana e la intronizzazione, la divinizzazione per noi diciamo adozione della natura umana tramite l'unione ipostatica. Che cos'era l'unione ipostatica? Punto numero 3. Associare alla natura divina nell'unica persona del logos del verbo la natura umana, che era una natura corrotta. Ebbene, Cristo è venuto a prendere questa natura, associarla a sé, eccetto il peccato. È in quest'ottica che si può parlare primariamente quindi di salvezza, cioè un telos, una finalizzazione, noi diremmo brutalmente e anche sbagliando il destino ultimo in realtà è telos il destino ultimo per il quale l'uomo è stato creato stare in perpetua comunione con dio in questo eone e nell'one e nell'Eone futuro questa è la prima visione però in occidente questa visione è stata un po messa da parte non negata ovviamente è stata un po messa da parte All'occidentale interessa l'aspetto giuridico. Voglio essere salvato perché voglio andare in cielo. Non voglio più il decreto di condanna su di me. Non voglio andare all'inferno. Insomma, è possibile che Gesù primariamente avesse in mente eh, i gentili o avesse in mente il popolo di Israele diviso in una serie innumerevoli di gruppi e sottogruppi che tante volte nei nostri manuali noi vediamo descritti eh, come sette. Nella seconda parte cominceremo a vedere proprio il concetto di salvezza materiale, salvezza legata al mondo futuro proprio nei singoli circoli di tutto il popolo di Israele nella sua variegata composizione quindi stiamo molto attenti perché se confondiamo gli ambiti confondiamo i relatori, confondiamo i recettori confondiamo il contesto storico, confondiamo il messaggio di Gesù tutto ciò va a detrimento di ciò che noi oggi riusciamo a capire di che cosa si intende veramente per salvezza